Perfetto, allora benvenuti eh, a questa terza no? chat, certo incontro settimanale eh, in cui discuteremo eh, delle, delle lezioni di questa settimana e dei, degli esercizi di laboratorio che vi abbiamo proposto. Eh, come vi avevo indicato, già alcuni hanno cominciato a scrivere eh, delle, delle domande nella, nella chat di gruppo. E quindi io partirei direttamente eh, con eh, stiamo affrontando i vari temi che, che proponete. No, appunto, come sempre qui io cerco di non, non spiegare nulla di nuovo, ma semplicemente di essere a disposizione per chiarire eh, eventuali dubbi. Eh, allora, i, la prima domanda la, la leggo perché chi è entrato dopo non riesce a vedere i messaggi vecchi della chat. Eh, e c'è un Riccardo che mi dice. Eh, eh, volevo sapere se esiste una funzione per le wildcard pronta o se è necessario riscriverla ogni volta che serve. Allora, io eh, la domanda eh, in generale eh, non ho tanto capito cosa intende, eh, in generale immagino che però lui faccia riferimento alla, alla richiesta che c'è nel laboratorio. Eh, se mi senti, se mi puoi confermare se questa è la tua domanda, c'è cioè il wildcard nella... Eh, esatto, perfetto eh, che, che era richiesta nel, nel, nel testo d'esercizio allora magari condivido lo schermo e tolgo la mia telecamera così risparmiamo un pochino di banda e riusciamo a vedere qualcosa di più utile eh, quindi stop video e condividiamo lo schermo questo schermo qua ok allora prendiamo il laboratorio tecniche di programmazione. Allora provo solo a metterla chat in un posto in cui riesco a vederla. Scusate, perché ogni volta purtroppo Zoom sposta le cose. Ok. Ehm, allora, eh, abbiamo materiale, laboratorio 2. era quello nel quale eh, che punto era? ecco, l'esercizio opzionale è implementare la ricerca di una parola con wildcard eh, quando una parola aliena compare il simbolo punto interrogativo, il carattere corrispondente può essere un carattere qualsiasi, eccetera, eccetera allora eh, in in questo caso, diciamo così, era, poteva essere comodo fare un'operazione, un metodo di confronto ad hoc in cui potevamo andare a confrontare carattere per carattere no? le due stringhe e, e controllare se il primo carattere della prima stringa è uguale al primo carattere della seconda e il secondo, della prima uguale al secondo, il secondo, secondo carattere della prima uguale al secondo carattere della seconda e così via, a meno che nella prima non ci fosse un punto interrogativo, allora a questo punto... Uh, la seconda è uh, indifferente in certo senso, non la, non la vado a guardare um, e, uh, e questo mi tengo, con, mi tengo un contatore che mi conti quante volte questo è successo perché c'è la frasetta che dice ha messo un solo punto interrogativo per ogni uh, parola da cercare. Eh? Um, quindi uh, questo era um, relativamente semplice da fare uh, è ovviamente una soluzione ad hoc una soluzione che vale bene che funziona solo per questo specifico esercizio eh, il, um, ci sono due, due diciamo così un modo generale esiste per affrontare questi tipi di problemi che è basato sulle regular expression eh, le regular expression sono eh, tutto sommato vediamo expression java sono eh, ad esempio qua, eh, sono un costrutto del linguaggio, una, una, una serie di classi eh, che stanno dentro java.util.regex che permettono in generale di fare dei confronti approssimati. Eh, cioè praticamente tu decidi eh, qual è uno schema, no? una, una, uno schema possibile eh, per accettare le tue. Le, le tue i tuoi confronti tra stringhe e poi la libreria ci pensa lei a fare il confronto eh, tra queste due. Eh, vediamo se c'è un esempio, eh, se c'è un esempio qua comodo... Eh, allora, le regole expression sono come dicevo il modo generale di no? fatto io definisco un pattern e poi una classe che fa il matching, cioè il confronto essenzialmente è un linguaggetto, in, diciamo così, no, qui non c'è un esempio. Scusate, volevo prendere uno al volo. Così è più facile. Parlarne eh, se ne trovassi uno. Ok, ad esempio, eh, eh, qui, qui fa vedere un esempio di, di, una, di, un, di un utilizzo della classe Pattern eh, che dice: Guarda, eh, la stringa che tu mi hai passato corrisponde al pattern, cioè al schema specificato da questa, da questa regular expression. No, quindi una regular expression non è altro che una stringa che contiene dei caratteri speciali che hanno un significato speciale. In particolare il punto significa qualunque carattere. Quindi questa regular expression punto S significa una stringa di due caratteri il cui primo è libero e il secondo deve essere per forza un S. E ci sono tutta una serie di eh, operatori, eh, ad esempio... Eh, come sono qua, per definire insiemi di caratteri, eh, per definire il fatto che un carattere sia opzionale, un carattere oppure un gruppo di caratteri possa essere ripetuto, oppure opzionale o ripetuto, o ripetuto esattamente n volte o a, al, almeno n volte e così via. Quindi eh, può essere possibile e, eh, eh, creare eh, con questi operatori qua cifre, stringhe, parole, eccetera eh, spazi, scusate, uno stringhe, parole, eccetera è possibile creare un'espressione complessa che descrive quali sono le tipologie di eh, stringhe che eh, mi servono e poi usare il metodo di matching quindi ho eh, il metodo match del pattern oppure c'è proprio una classe match se devo ripetere più volte lo stesso pattern su più stringhe eh, e quindi lui mi dirà alla fine eh, vero o falso a seconda che eh, la stringa che io li passo, corrisponde o non corrisponde al pattern. Questa è la soluzione generale no, che mi chiedevi. Eh, in questo caso però eh, non, non vale assolutamente la pena di mettere in piedi questo anche perché una regular expression che dica le due stringhe sono uguali a meno di un carattere è molto complessa da scrivere, tutto sommato, perché dovrei eh, creare tutta una serie di eh, la prima lettera uguale oppure no, la seconda lettera uguale oppure no e contare il massimo numero di differenze. Non è... Non è eh, sarebbe molto più complicato creare una regular expression che non scrivere le quattro righe di codice che servono per contare questo eh, tu mi dici se si dovesse usare più caratteri jolly diventerebbe complicato da gestire eh, a me non pare particolarmente perché alla fine quello che io devo fare almeno come la pensavo io, eh, sarebbe una cosa di questo genere, eh, io ho le due stringhe string diciamo così eh, pattern che è uguale c punto interrogativo o ok e l'altra stringa che può essere il, la parola che in questo caso diciamo che potrebbe essere ciao potrebbe essere qualcos'altro che abbia una lettera diversa al terzo punto allora io quello che pensavo di fare sarebbe eh, io avrei due flag quindi un, un boolean che mi dice se sono diverse. Eh, inizialmente no. Poi avrei un intero che mi conta eh, i, i diciamo, chiamiamoli punti interrogativi. Inizialmente non ne ho visti. E qui ho, ho poi il mio ciclo. Eh, ad esempio int i uguale 0 e minore di eh, pattern.length qui non sono dentro eclipse quindi è possibile che faccia qualche piccolo errore di sintassi però per capirci e, e poi all'interno del for eh, controllerò se innanzitutto nel pattern c'è un punto interrogativo quindi pattern.char at i è, è il punto interrogativo allora dirò che punti interrogativi più più ne ho trovato un altro, altrimenti se non è un pattern eh, se non è un punto interrogativo andrò a controllare se i due caratteri sono uguali, se pattern punto char at di, forse per caso diverso da, da uh, parola. Punto char at di alla stessa posizione. Allora in questo caso se sono diversi, diversa è uguale true. Quindi io alla fine di questo ciclo uh, for, io avrò queste due informazioni. Quanti punti interrogativi ho visto nel pattern? e eh, quante eh, lettere diverse ho incontrato, ovviamente che non fossero nel punto interrogativo, perché se vedete che se io trovo il punto interrogativo, qui c'è un else, i, i caratteri non li confronto neppure. E allora alla fine dovrò dire che eh, a me interessa che diverse sia eh, true, ancora, um, true false, true non ho trovato parole diverse e contemporaneamente eh, i punti interrogativi sia minore o uguale a 1 in questo caso, minore o uguale a 1. Eh, quello che dicevi tu, se ci fossero più caratteri giordi da gestire, cioè più punti interrogativi nella stessa parola eh, che fossero permessi, basterebbe cambiare questo 1 qua, dire, vabbè, eh, non usarne più di 2, non usarne più di 3. Se ci fossero invece altri criteri, tipo il punto interrogativo sostituisce un carattere, l'asterisco sostituisce una sequenza di più caratteri, è chiaro che le cose si complicano di molto e allora conviene a questo punto creare la regular expression. In questo caso la regular expression sarebbe ci.o dove appunto significa un qualunque carattere allora questa qui diventa un pattern però dovrei trasformare la parola aliena in, nel, nella regola di corrispondente e fare un matching um, l'ultima cosa che volevo dire attenzione che tutto questo lavoro dobbiamo farlo solo se le stringhe hanno la stessa lunghezza cioè prima di tutto andiamo a confrontare se per caso uh, pattern.length fosse diverso da parola.length, eh, allora di sicuro non sono uguali. Mm? Prima di andare a scoprirlo poi dopo, perché io qui ho dato per scontato che pattern.length eh, mi desse i caratteri in posizione I sia in pattern che in parola, perché avevo già pensato che le, parole, che le due stringhe devono essere di stessa lunghezza, altrimenti non ha neppure senso fare il confronto, non potranno mai essere uguali. Ok, eh, passiamo alla domanda successiva che eh, allora, Oscar mi dice nel punto 9 eh, dell'esercizio del libretto eh, non abbiamo usato un iteratore perché non abbiamo usato un iteratore? Buona domanda eh, la vera risposta è non l'abbiamo usato perché volevo far vedere l'eccezione che capita quando, eh, quando si cerca di cancellare qualche cosa credo che sia questo, non cancellavo voti scarsi sì? eh, che quando si cerca di cancellare Qualche cosa dall'interno di una collection, quindi era, diciamo così, un pretesto per farvi vedere l'anomalia la, la, eh, in certo senso. Ehm, allora, in questo caso, eh, tu dici, usiamo un iteratore, allora perché usiamo un iteratore? Perché la classe iteratore ha il metodo remove, mh? non è implementato in tutte le collection, però tendenzialmente c'è, quindi in questo caso, eh, come si sarebbe potuta eh, implementare, come si sarebbe potuta realizzare, eh, dovrebbe essere semplicemente a questo punto io... Ehm, Anziché iterare con il for implicito che mi blocca la collection, avrei potuto definire un iteratore iterator eh, parametrizzato con voto, eh, iter, uguale, e, mi fa, e questo iteratore lo inizializzo con la collection. Quindi in questo caso, this.voti.iterator. Quindi ciò che sto facendo qui è, ehm, è chiedere alla collection dammi un iteratore che mi serva per lavorare sui tuoi elementi. E questo iteratore è inizializzato al primo elemento e poi è in grado di eh, diciamo così, visitare tutti quelli successivi. Quindi finché l'iteratore ha un elemento successivo da visitare, eh, allora io vado ad analizzare quell'elemento, quindi eh, dunque dov'è l'elemento next, ritorno al prossimo elemento, remove, eh, remove the last element returned by, eh, by this operator. Ok, quindi allora a noi, a noi interessa questo metodo remove, il metodo remove mi permette di cancellare un elemento anche se lo sto iterando e l'elemento che cancella è predefinito perché dice che eh, cancella dalla collezione sottostante l'ultimo elemento che è stato ritornato da questo iteratore. E ovviamente è stato ritornato col metodo next che è l'unico metodo che ritorna un valore. Quindi io posso dire voto v uguale iter.next quindi nel while mi sto chiedendo esistono ancora gli elementi su cui iterare? Sì. Se esistono, dammi il prossimo. E questa operazione next mi fa avanzare il l'iteratore e mi restituisce il prossimo elemento. E a questo punto vado a fare il confronto se v.getVoto, confronto di prima, minore di 24, devo eliminare questo elemento. E lo elimino chiedendo all'iteratore di rimuovere remove l'elemento che ha appena, eh, che appena eh, trovato. Quindi questa è un'altra alternativa, l'iteratore, eh, poiché sto parlando con l'iteratore che sta iterando sulla collection, lui sa qual è l'elemento che sta cancellando e quindi non fa, non fa casino, non fa confusione, come invece sarebbe successo nell'altro caso. Quindi sicuramente lavorando esplicitamente con gli iteratori, questo, eh, questo modo era un modo anche forse eh, più compatto, migliore, anche più efficiente, perché mi evito di fare una, una collection e poi sottrarla dalla prima, è il metodo eh, migliore eh, per poterlo utilizzare. Quindi assolutamente sì. Eh, L'altra indicazione di Oscar è eh, che il metodo sort che io avevo commentato qua, No? perché nella, nella diciamo, risoluzione indiretta del, dell'esercizio avevo eh, detto ma accidenti questo metodo sort richiede assolutamente un, un, um, una, un, un comparator eh, per poter eh, ordinare gli elementi e non si può usare per eh, ordinare gli elementi con l'ordinamento naturale Ecco, invece eh, non è vero eh, nel senso che ad esempio nel caso di ordina percorso si poteva scrivere come dice Oscar .voti.sort passando come argomento eh, null io mi ero perso questo dettaglio e grazie a Oscar per averlo segnalato eh, effettivamente se leggiamo bene la documentazione dice eh, ordina questa lista purtroppo non so se riesco scusate, a ingrandire queste piccole finestrelle eccolo qua, sì, il testo in queste piccole finestrelle di documentazione e dice ordina la lista secondo il metodo eh, definito dal comparatore che gli passo, ops, che gli passo come parametro ehm, e bla bla bla e poi c'è la frasetta che non avevo visto e che Oscar ci ricorda eh, il se il comparatore specificato è null allora gli elementi vengono eh, ordinati secondo l'ordine naturale ovviamente purché implementino il comparable quindi in questo caso eh, questo era un modo alternativo di ottenere lo stesso risultato. Quindi possiamo dire, nel caso se lo commento, perché non la voglio ordinare due volte, ma il primo caso è usare collection.sort e con un parametro solo è la collection e non c'è un secondo parametro, ordinamento naturale, oppure il metodo sort della lista stessa con parametro null. Se invece voglio ordinare con un criterio non naturale, passo come secondo parametro dell'ordine per voto, eh, oppure come unico parametro della sort eh, un, un oggetto di tipo comparator. Qualcuno mi ha fatto notare su YouTube che si può anche realizzare in modo più, ancora più eh, compatto usando una lambda, usando una funzione anonima, eh, però io non la introdurrei in, ancora in questa fase, eh, a meno che voi non, non vogliate saperne di più. Eh, però lasciamolo così se vuoi, vuoi sapere di più se non ci sono altre domande magari riprendiamo questo argomento su come, come evitare di costruire una classe per carità una classettina minuscola eh, per usarla effettivamente una volta sola mm. ma questo eh, lo, lo lascio in sospeso se abbiamo tempo alla fine magari lo riprendo poi eh, poi abbiamo Matteo che mi dice, volevo chiedere un chiarimento riguardo alla scelta delle collection dei nostri programmi. Infatti, generalmente avremo la possibilità di decidere quale vogliamo utilizzare a seconda di ciò che riteniamo più adeguato per il nostro programma. Assolutamente sì. Ma in sede d'esame ci è richiesto di scegliere necessariamente la struttura più efficiente o resta sempre del tutto personale? Allora, vabbè, sicuramente la scelta non è una scelta personale, perché per personale, eh, per, per, per simpatia, eh, per, per conoscenza o altro, No, è una scelta che cerchiamo di fare in modo ragionato, cioè mi serve, eh, adesso noi per ora conosciamo solamente le liste o poco più, però avete già cominciato a vedere le mappe, gli insiemi, e a seconda di quello che io voglio ottenere, eh, userò eh, un insieme se ho bisogno di, evi, eh, di eliminare duplicati, oppure una lista se ho bisogno di mantenere l'ordine, eh, una mappa se ho bisogno invece di mantenere delle relazioni, e quindi la scelta va, va ragionata in funzione delle esigenze del programma. Eh, così come voi non avete simpatie per una collection piuttosto che un'altra, eh, anche noi all'esame non abbiamo simpatie per una collection piuttosto che un'altra, quindi eh, non vi chiederemo mai, usa assolutamente per forza una mappa, eh, se ti so... Se, questo fa parte della vostra progettazione, no? se eh, ritieni utile, ritieni opportuno che in quel luogo, in quel punto del programma ti serve una struttura dati di un certo tipo, sei liberissimo di usarla, purché sia la scelta corretta. Quindi noi eh, impariamo questo, impariamo a valutare un, un codice, un programma sulla base del risultato che ottiene. Eh, non andiamo a vincolare troppo, eh, perché altrimenti lavorereste sotto dettatura, adesso qui fai una lista che faccia questo, poi fai eh, un, un insieme che faccia quest'altro e così via. No, noi definiamo il problema e poi siete voi che siete, potete scegliere, con le conoscenze che avete, con le conoscenze che, che acquisiremo insieme, eh, scegliete quali sono le soluzioni più, più ottimali. Quindi. Eh, è chiaro che eh, ci, sono, ci sono delle scelte sbagliate cioè fate una scelta che vi crea dei, dei, dei pasticci cioè tipicamente se uno usa, un, usa quello, che si, quello che si vede a volte quello che vediamo a volte all'esame sono persone che hanno imparato le liste e usano sempre solo comunque le liste ovunque e, e quindi ogni volta che devono magari trovare un elemento si mettono lì a fare cicli su cicli cicli dati ogni volta per trovare l'elemento modificarlo eccetera eccetera allora questo sicuramente è un indice di di, eh, di non buona progettazione, ma non perché non mi piacciono le liste, ma perché in quel caso specifico non sono adatte. Altri invece vogliono fare gli sboroni, come si dice, eh, e quindi dicono hanno ah, imparato le, le mappe, le mappe vediamo che servono per velocizzare alcune operazioni, e quindi mappe ovunque, Cioè, ogni volta che fanno una lista fanno la mappa corrispondente. Se serve, se è utile, bene, sì, mh, ma se è solo fatta per complicarsi la vita... Mh, non è detto, ecco. ricordate che ogni riga di codice che scrivete è una riga di codice che può essere sbagliata. Quindi eh, c'è una certa economia no, da riuscire a gestire nella soluzione, cioè cerchiamo sempre di trovare la soluzione più semplice che risolve il problema nel modo adatto. Però la risposta secca alla domanda di Matteo è no, noi non andiamo a, a, né a imporre una certa struttura data né a sindacare quello che avete realizzato, purché ovviamente sia una struttura dati adatta a risolvere il problema. Um, uh, un commento di Oster che non avevo visto prima quale dei due modi è più efficiente per il sort uh, assolutamente equivalenti no? nel senso che i vari metodi per chiamare il metodo di sort sono esattamente la stessa cosa uh, alla fine sotto sotto vengono eseguite le stesse istruzioni, lo stesso algoritmo di sort uh, se vogliamo possiamo stare a, a, a vedere se per caso la new per creare un nuovo oggetto eh, oppure passare questo parametro a una funzione può farci perdere, che ne so, un centesimo di, di nanosecondo, ma non, non ci interessa, perché in realtà la complessità, della, diciamo, il tempo speso è quello dentro la funzione. Quindi il meccanismo di chiamata può essere leggermente diverso, ma è anche talmente piccola questa differenza che è impossibile da misurare. No? Quando poi magari spendi, non so, mezzo secondo 100 millisecondi, a fare l'ordinamento vero e proprio, eh, non te ne frega niente di quanti nanosecondi, quindi milionesimi di volte più piccoli, hai speso per fare la chiamata alla funzione. Quindi non, eh, non mi preoccuperei di questo. Eh, ciò che porta via tempo è, eh, cominciamo a cercare di pensare, minimizziamo il numero di coppie di elementi, o il numero di volte che devo prendere gli elementi da una parte, travasarli da un'altra, ricopiarli, creare i duplicati, eccetera, allora, eh, oppure iterare, allora questo eh, aggiunge complessità, poi ci daremo anche diciamo così, dei piccoli strumenti per poter calcolare questa ordine di complessità, ma sono eh, eh, queste operazioni magari inutili di ricoppia di dati o di lettura degli stessi dati che queste invece sono da evitare. Ma sul, sul resto cerchiamo di la chiarezza e la concisione del, del programma sono più importanti che noi in nanosecondi, ecco. Ok, ci sono altri, altre richieste, domande, suggerimenti? Oh, se al momento non ci sono altre richieste, mentre ci pensate, allora come vi avevo promesso vi, eh, vi racconto come fare ad evitare di creare questa classe. Eh, magari avete già, qualcuno, alcuni l'hanno già visto, eh, vedremo due modi diversi di farlo. Eh, allora, eh, cosa succede? Eh, nella funzione di sorting, la, la definizione mi dice che io ci devo passare eh, un comparator, un oggetto di tipo comparator. Un oggetto di tipo comparator in Java si può creare solamente se è una classe di tipo comparator, cioè che implementa l'interfaccia comparator. E quindi magari in tutto il programma intero mi serve solamente in questo punto avere questa classe, eh, avere questo oggetto, in realtà mi serve un oggetto, ma per poter creare un oggetto mi serve una classe. E quindi mi devo creare una classe eh, di cui mi devo anche inventare il nome e questa classe sarà visibile a tutti e va un pochino anche a, a, a inquinare no, il mio progetto perché aggiunge informazione, aggiunge, aggiunge classi, classe stupidina, eh, semplicissima. E... E c'è un modo per evitarlo? Eh, sì, c'è più di un modo per evitarlo. Eh, un modo per evitarlo è. Mi faccio spazio, diciamo. Beh, usiamo l'altra versione, quella breve. Quella, è uguale, eh? usiamo il dis.voti. Dis.voti.sort. E anche qua, ovviamente, vuole un oggetto di tipo comparator. Eh, allora, noi il modo classico per creare un oggetto è fare new eh, su una classe. Okay? Eh, è anche possibile creare un oggetto partendo da una classe anonima. Eh, creiamo un oggetto eh, partendo da un'interfaccia. Allora, confronta voti per valutazione, è una classe che implementa l'interfaccia comparator. Io qua dico, senti, dammi un oggetto, non mi importa come si chiama, purché implementi l'interfaccia comparator di voti. E questo è strano, no? nel senso che eh, normalmente non posso, facce, fatemi aggiungere java.util.comparator e la classe voto non voti. E eh, ovviamente questa mi dà errore perché la new mi dice: Guarda, che Comparator è, è, è un'interfaccia e non è eh, una classe, e quindi non, non te la posso creare. Allora, io posso dirti: Sì, eh, però mh, creiamo una classe solo tra noi due, solo per noi, solo per adesso. Una classe che implementi questa interfaccia e di cui ti dico subito l'implementazione. Quindi anziché creare un altro file, un'altra classe e poi creare un oggetto di questa classe, dico a Java, creami tu una classe temporanea, anonima, che poi buttiamo via, che implementi questa interfaccia. E questo come lo faccio? Beh, direttamente dove ci sarebbe la creazione dell'oggetto, metto una, una coppia di parentesi graffe e qua ci metto l'implementazione della funzione qui una funzione, di fatto un'intera classe definita in line dentro un'espressione, dentro un paio di parentesi tonde che poveri, poverini e innocenti sono i parametri della funzione sort. E infatti a questo punto lui mi dice, questa sintassi mi dice eh, crea una nuova classe che implementi questa interfaccia. Qui sono i parametri del costruttore di questa nuova classe, nulla di speciale, parentesi graffe, questo è il corpo della classe quindi vedete che il messaggio di errore se io non avessi le parenti di graffe è di un certo tipo, mi dice guarda che non posso istanziare un comparator vuoto perché comparator vuoto non è una classe è un'interfaccia, quindi non posso fare niente nel momento in cui metto le parenti di graffe lui capisce ciò che voglio fare capisce che voglio creare una classe anonima in line anonima perché non ha un nome in line perché è definita dentro la linea e infatti lui mi dice guarda che ho capito cosa vuoi fare ma la nuova classe comparator Voto deve implementare i metodi il metodo compare essenzialmente e tu non lo stai implementando quindi lui dice ok io ti creo una classe però perlomeno devi implementare il metodo compare perché altrimenti non è una classe che implementa comparator. Su questo possiamo anche farci aiutare dai Eclipse clicco su aggiungi i metodi che mancano e quello che succede è che lui mi aggiunge eh, qua dentro quindi dentro queste graffe, che queste graffe sono quelle in cui definisco come è fatta la classe anonima che implementa comparator, mi inserisce il metodo compare che devo aggiungere. E a questo punto dovrò qui implementare il metodo di confronto che in questo caso era, ricordate, la differenza dei voti. Quindi in questo caso è o2.getVoto, alla fine ci arriviamo qua, eh? meno o1.getVoto. Okay. Quindi è una sintassi un po' strana, perché alla fine cosa succede? Noi crea... chiamiamo un metodo, tra i parametri di questo metodo normalmente abbiamo degli oggetti o dei riferimenti, invece qua creiamo un nuovo oggetto, un oggetto di una classe che non esiste ancora, stiamo creando noi questa classe, tra parentesi graffe, e stiamo definendo i metodi di questa classe. Quindi dentro dove ci aspettavamo un numerino, una reference, abbiamo invece un'intera definizione di classe, classe anonima in line. Questo funziona esattamente eh, in modo equivalente a questo sotto, non cambia nulla, l'unica differenza è che questa classe confronta voti per votazione ha un nome, quindi può essere richiamata più volte in più contesti, questa classe non ha un nome e quindi viene usata qui, viene usata, creata, usata per creare un oggetto con new e poi basta, e poi viene dimenticata. Però in questo caso è, eh, diciamo, è utile per evitare di creare troppe classi quando io voglio semplicemente definire dei metodi, di criteri di confronto, dei criteri di uguaglianza, eccetera, eccetera. Quindi questo si vede molto spesso, eh, questo tipo di sintassi. All'inizio ci spaventa un po', perché se a vedere c'è un'aperta tonda, poi le parentesi del costruttore, poi l'aperta graffa della classe, poi c'è il metodo, parametri, aperta graffa dell'implementazione del metodo, Chiusa graffa del metodo, scusate qua, chiusa graffa del metodo, chiusa graffa della classe e chiusa tonda di chi? eh, della, me, della chiamata a eh, sort. Questa tonda qui, che ho aperto qui, chiusa qui. Quindi è sintesi un po' strana perché è la prima volta che vediamo una parentesi graffa all'interno di una parentesi tonda. Quindi all'inizio lascia un pochino eh, perplessi, ma poi ci si abitua facilmente. E questo è il metodo delle, diciamo così, un comparator definito con Anonymous, anonymous Inline Class. L'altro modo, con mettiamo la, la maiuscola, eh, l'altro modo è ancora, più, è ancora più sintetico, che utilizza una sintassi, per ora vediamo solamente come sintassi, una sintassi per ancora più, eh, diciamo così, breve, per definire questo tipo di, eh, di classi, e questa sintassi è cosiddetta delle lambda, quindi un comparator definito con una lambda function. Questo è, è un argomento di per sé abbastanza complesso, eh, noi eh, cioè, lo semplifichiamo dicendo che in questi contesti è possibile definire un'intera, Classe di tipo funzionale, c'è una classe che abbia un metodo solo, in pratica, perché purtroppo in Java, in altri linguaggi non succede, ma in Java eh, non esistono le funzioni, eh, ma esistono solamente i metodi delle classi. Per cui in tutta la, pro la programmazione funzionale, che appunto si basa su questo concetto di Lambda, in cui però non abbiamo adesso il tempo di entrare e non fa parte del programma del corso, ehm, eh, si basa su, su funzioni applicate su funzioni e così via in Java non esistono le funzioni da sole esistono solamente i metodi quindi si parte di classi di tipo funzionale c'è cioè una classe che implementa un metodo solo e quindi è come se fosse una funzione e questo eh, operatore freccia eh, riassume la creazione di una classe che ha un metodo che implementa una sola cosa eh, la faccio breve faccio l'esempio così vediamo come, come, come appare anche qua io ho bisogno di un comparatore il comparatore è un metodo che eh, prende due oggetti, o uno o due, e restituisce eh, un'espressione return o due punto getVoto-1.getVoto. Get Qui cos'è che non gli piace? Re return c'è un au di troppo qua. Mm. The left side side of an assignment dove sarebbe l'assignment qua? Sort. Uh. Eh, non riesco a trovare il motivo di questo errore, scusatemi perché parlo del lato sinistro di un'assegnazione ma non c'è nessuna assegnazione questo è uguale qua. Non è che così, eh. ah scusatemi eh, faccio confusione perché nell'altra cosa sto facendo javascript e quindi no, eh, la, la sintassi è la doppia freccia non ricordo mai qual è la sintassi in java chiedo un attimo di pazienza mm. allora. Ok, allora è così. Ecco, perché scusate, vuoto. Vuoto. Ok. Non mi piacere di più così. Enter return, certo. Ok, allora ci siamo, chiedo scusa per la confusione perché appunto ho usato il simbolo sbagliato perché... Come dicevo, in JavaScript si usa un, sim un simbolo diverso. Allora, questo simbolo freccia, che è l'operatore lambda, crea una funzione eh, che accetta una classe, che ha un metodo solo, che accetta questi parametri, e avevo dimenticato di specificare il nome che aveva causato tutti questi errori, il tipo che aveva causato tutti questi errori, e che restituisce un certo risultato. Risultato che normalmente viene definito sotto forma di espressione, oppure potrebbe quindi bastare una parentesi tonde per rappresentare il valore di questo risultato. Quindi questa, tutto questo, quindi questa frecciolina qua, mi riassume tutta questa sintassi, mi semplifica tutta questa sintassi, dove non solo qui non ho il nome della classe, ma nella preazione freccia non ho neppure il nome del metodo. Ciò che ho è i parametri e il risultato che viene ritornato dalla funzione. I parametri sono qui e il risultato che viene ritornato dalla funzione. Come fa lui a sapere quale metodo creare e quale classe creare? Beh, Lo sa perché Sort si aspetta una classe di tipo Comparator e Comparator ha un metodo solo che si chiama Compare. Queste cose sono sottintese e quindi Java riesce a costruirsi una classe che sarà un'implementazione di, di Comparator e che implementerà un metodo Compare e quindi devo semplicemente specificarli i parametri e i valori di ritorno di questo metodo compare. Quindi tutto funziona perché il metodo sort ha ben dichiarato qual è il tipo di parametro che vuole, e quindi lui sa che deve esattamente creare una classe di tipo comparator. Quindi la maggior parte di ciò che c'è scritto in questa definizione è desumibile, de deducibile, semplicemente dal fatto che sort accetta solamente un parametro di tipo comparator. Quindi questa è, è la versione più breve di tutte, che è semanticamente equivalente a questa, però richiede appunto la comprensione di questo tipo di Lambda Function, che è una parte eh, diciamo così, più, più recente del linguaggio Java, dal Java.8 in avanti. Infatti l'ultimo warning che mi ha dato Eclipse, che poi ho, diciamo così, gli ho detto di, di sistemare, mi diceva guarda che questo operatore qua funziona solamente se tu dichiari che userai da Java 1.8 in avanti, non so perché questo progetto fosse impostato con Java 1.7, e quindi prima mi dava errori che anche non avrebbe dovuto dare. Quindi questo comunque, a parte appunto la, la combinazione di fattori, per cui non mi aspettavo di fare questo esempio ma l'abbiamo risolto, e, e fa parte della normale risoluzione dei problemi, scrivi una cosa e non ti funziona, cerchi di capire perché. E, e questo però è l'altro modo più breve. Eh, a volte trovate il codice scritto così, lo potete anche scrivere in questo modo, l'importante è sapere cosa stiamo facendo. Come dicevo, questa è una versione molto semplice di quello che è la programmazione funzionale, usate in un contesto molto specifico, poi le cose possono essere più complesse. Ok, riprendiamo, quindi chiudiamo questa parentesi. Eh, su questa diciamo così lascerei stare, nel senso che non vi suggerisco né di approfondire, a meno che non siete curiosi eh, né di magari utilizzare queste cose, ma sicuramente la parte delle funzioni anonime può tornare comoda per evitare appunto di creare, come dicevamo prima, 12.000 classi inutili. Uh, andiamo avanti e c'è la domanda di Sonia che ci dice che nel laboratorio 3 dobbiamo far scegliere la lingua all'utente è notato in SimBuilder il controllo choice box. dobbiamo usare questo oppure quell'altro e come si utilizza? allora JavaFX ha due controlli per ottenere questo tipo di cose ha uh, il choice box e che è questo, ad esempio. E poi abbiamo JavaFX ComboBox. Che sono due classi diverse. Allora, proviamo a leggere cosa dicono e così cerchiamo di capire eh, quale usare, quale può essere suggerito da usare nei nostri casi. Allora, ehm, Choice Box e combobox hanno due nomi simili, infatti ogni volta ci confondiamo. Guardate, basso solo questo perché se vai, si sovrappone alla finestra di Zoom e non ci vede più niente. Choice Box e combobox Box eh, sono appunto hanno nomi molto simili. Eh, entrambi ovviamente sono dei control. Andiamo a vedere la definizione. Dice Choice box viene usato per, per presentare all'utente un eh, insieme relativamente piccolo di scelte predefinite da cui scegliere. Eh, la choice box mostra all'utente queste scelte e gli permette di selezionare esattamente una. Va bene. Ehm, e poi, vabbè, poi vi dice come usarlo, aggiungere le varie scelte alla choice box. La combo box eh, è scritta in un modo più complicato Uh, però alla fine ti dice che c'è una, una pop-up list che è mostrata agli utenti uh, che fornisce una scelta tra, di, di elementi tra cui può scegliere uh, e questa combo box uh, aggiunge delle proprietà delle API per cui l'elemento items uh, eh, diciamo definisce quali sono gli elementi che sono visualizzati ma questo era anche nell'altro caso e, vabbè, e va avanti la, la vera differenza quindi se, se notate mh, Combo Box è scritta e fornisce molti più dettagli rispetto a Choice Box eh, l, dal punto di vista storico prima le prime versioni di, di JavaFX c'erano solamente le Choice Box erano oggetti semplici e va bene poi a un certo punto introdotto le, eh, le combo box in una, in una versione successiva, vedete, 2.1 JavaFX come versione di introduzione, mentre le choice box erano introdotte nella versione 2.0, che è la prima versione JavaFX in pratica, perché la libreria che si chiamava JavaFX 1 faceva cose completamente diverse. Quindi questa è stata introdotta dopo, ed è più potente e più versatile e quindi eh, è anche a volte più complesso da usare, per le cose che servono a noi di fatto sono equivalenti, la vera differenza è che eh, è questa qua, la combo box internamente eh, usa una list view, e questa list view può contenere anche elementi diversi, eh, la choice box può contenere solamente stringhe, punto, cioè gli unici tipi di item che possiamo aggiungere sono delle stringhe, mentre invece in una combo box è possibile eh, aggiungere anche altri tipi di oggetti che poi vengono visualizzati. Per cui se noi volessimo fare una tendina dove c'è un testo con un'icona a fianco, allora potremmo usare una combo box rispetto a una choice box. Eh, posso anche dire personalmente che l'aspetto estetico di una combo box forse è un pochino più carino rispetto a una choice box. Eh, noi ovviamente non andremo mai in questo corso a personalizzare il contenuto della tendina, a personalizzare l'aspetto grafico anche ovviamente se la combo box mi permette di farlo, quindi per noi dal punto di vista funzionale, cioè scegliere una voce tra un insieme di, di voci possibili sono assolutamente equivalenti possiamo usare una, possiamo usare l'altra io mi abituerei a usare la combo box eh, perché magari è quella un pochino più recente, un pochino più potente anche se noi non stiamo usando tutta questa potenza ma dal punto di vista diciamo così, operativo Ciò che ci interessa è questa proprietà value che mi dice eh, qual è il valore selezionato dall'utente e la proprietà items che mi dice quali sono le voci possibili eh, che questa tendina contiene. E la combo box, se andiamo giù, avrà anche lei la proprietà items e, eh, e in questo caso non ti fa vedere la proprietà value perché è nascosta dentro il selection model ma, ah, ma si può comunque fare un get value anche, qua, anche, se non, anche se non lo descrive qua in questo elenco di metodi quindi si comportano eh, per noi nello stesso modo eh, ok direi che nel senso, se la domanda era questa andiamo, eh, control, sì, si può usare questo, choice box oppure combobox, sono i due modi migliori per far scegliere una voce all'utente e non farla reinserire, no? Lui la sceglie tra un elenco che è già predefinito, ovviamente saremo noi che dovremo preparare questo elenco predefinito. È scorretto l'uso dello split menu button? Lo split menu button non credo di averlo mai usato, ma non è un problema, lo andiamo a cercare, credo di immaginare cosa sia. Split, menu button no, java fx split menu button sono quelli che ci troviamo in menu a soluzione a selezione multipla fatemi scusate aprire entrambe queste pagine ehm, vediamo qua così c'è anche l'esempio grafico Mostra una lista di opzioni di menu che, tra cui l'utente può scegliere. Eh, ha un aspetto diverso chiaramente, perché sembra un bottone da cliccare e, poi, oh, e può avere diciamo, una tendina di apertura. Eh... il testo: eh... la, la, la vera differenza è che questo è un bottone e un bottone è cliccabile e quindi genera l'evento click eh, l'evento on action è possibile settare un, eh, un gestore di evento, un event handler su questo, su questo bottone quindi in questo senso posso scegliere una voce e poi però quando clicco genera un evento e quindi è, è come se facessi il bottone ok, il bottone invia mentre invece in, un, eh, in una choice box, in una combo box eh, prendiamo questo esempio qua sempre da questo signore che fa i tutorial eh, ecco qua eh, la differenza è che io semplicemente scelgo una voce scelgo una voce è come eh, è, preparo un valore che poi verrà letto più tardi quindi è come se avere una casella di testo. Nella casella di testo l'utente può scrivere ciò che vuole, ma nel momento in cui lui scrive, il controller non fa nulla, non ha nulla da fare, perché il controller farà solo qualcosa quando io schiaccio il bottone di invio, e allora andrà a leggere che cosa c'è in quella casella di testo. Una, una combo box funziona esattamente nello stesso modo. Eh, questo speed menu button invece è diverso, nel senso che io faccio delle scelte e poi sulla scelta che ho fatto creo un evento, quindi dico al controller immediatamente l'utente ha scelto questo quindi in qualche modo collassa in due le due operazioni, scegliere una voce e attivare il controller eh, in questo caso quando noi dobbiamo compilare un form che contiene più campi, più valori e poi solo alla fine quando li avrò tutti eh, dovrò inviare diciamo, attivare l'operazione allora ha più senso secondo me una combo box normale, mi permette di scegliere il campo con calma e poi avrò un bottone di invio che lo conferma quindi come sempre sono comunque possibili le varie strade. La soluzione più semplice è questa, che non, non, non combina necessariamente quelle due azioni di scelta e di invio. Eh, questo controllo è pensato per generare eventi, quest'altro quest è pensato per registrare un valore che poi può essere letto con calma. Ehm. Ok, andiamo avanti sulle domande. Quando nei testi del laboratorio, successivamente all'esame, non viene specificato qualcosa, è lasciata a nostra discrezione? Assolutamente sì. Questa è la regola generale. Una specifica ti dice, devi fare una certa cosa. Ciò che non ti dice, state interpretarlo e cercate di interpretarlo a vostro vantaggio. Cioè, sempre cercando di trovare la soluzione più semplice, più rapida e non andando a complicarvi la vita. Eh, nel caso del Live 2... Data la parola a ah, lì, punto interrogativo o no, più parole potrebbero soddisfare la ricerca. Potremmo scegliere sia di studiare tutte le traduzioni, sia la prima che trova. Allora andiamo a questo punto a leggere il testo del laboratorio 2. Uh, implementare la ricerca di una parola con Wildcard. Quando non è, il carattere che può essere qualsiasi. Uh, in questo caso effettivamente non è chiarissimo il testo. Nel caso precedente andiamo a vedere, a rifarci. Sto cercando proprio le parole con cui è scritto il testo. Package, eh, segmenti moduli. No, non dice essenzialmente cosa fare nel caso in cui ci sia più di un match. Eh, e quindi in questo caso è, è, è libero io in questo caso visto che ci sono le, le wildcard eh, lo interpreterei dicendo restituiscimele tutte mm. tanto alla fine non mi cambia nulla perché le devo comunque confrontare tutte una a una però effettivamente eh, rileggendo, nel senso che quando abbiamo scritto questo testo pensavamo così eh, ce n'è più di una perché ho una, un carattere jolly e quindi possono esserci più traduzioni possibili però leggendo il testo adesso che lo chiedi si può anche leggere in quel modo lì cioè non è scritto esplicitamente eh... fare attenzione al caso in cui più parole aliene soddisfino il criterio di ricerca non vuol dire niente vuol dire eh, renditi conto che esiste questo problema e decidi come gestirlo alla fine quindi tu puoi decidere di gestirlo dicendo le stampo tutte, puoi decidere di gestirlo dicendo stampo solo la prima, potresti decidere di gestirlo dicendo stampo un errore perché, perché magari ritengo che il criterio di ricerca non sia, eh, non sia sufficientemente preciso. Quindi in questo caso sì. La, la regola generale però è quella che dici su, tu. Ciò che non è specificato con precisione è di scelta libera. E, e su questo... Ehm, Oscar continua dicendo eh, ma se c'è una traccia di soluzione eh, dobbiamo seguire la traccia di soluzione oppure eh, facciamo per conto nostro e poi, e poi eventualmente se ci perdiamo seguiamo la traccia. Allora vedrete che man mano che andiamo avanti nel corso queste tracce diventeranno meno precise, meno eh, dettagliate. No? Queste sono le prime esercitazioni, questo è il laboratorio 2 e quindi stiamo ancora un pochino prendendo le misure con gli strumenti, col modo di progettazione, quindi cerchiamo di, di guidarvi di più. Eh, però eh, ciò che fa fede è eh, vedete che anche il testo viene proposta una traccia di soluzione è una proposta, se voi volete accogliere questa proposta bene, magari vi aiuta se voi vi sentite pronti a direttamente implementare sulla base della, della specifica, tranquillamente lo potete fare. Man mano che andiamo avanti nel corso, sarà sempre più importante la specifica iniziale e sarà sempre meno importante a un certo punto tenderà anche a scomparire eh, questa traccia di soluzione quindi è solamente una guida iniziale eh, che potete usare, potete vedere come sono dei suggerimenti in un certo senso, che se lo volete, se volete seguire bene, altrimenti siete liberi di non farlo. Ehm... È chiaro che gli esercizi successivi fanno sempre riferimento all'implementazione della traccia, perché ovviamente dovendo andare avanti, noi andiamo avanti secondo un certo canovaccio, no? però... Eh... Eh, voi chiaramente quello, quello, che, quello che conta sempre di più è cosa fa l'applicazione, qual è il risultato finale. Poi, che questa applicazione lui dice eh, il metodo AdWord, ad esempio nell'esercizio 2, quando parla di metodo AdWord, eh, se tu magari non hai chiamato AdWord perché l'hai implementato in modo diverso, eh, l'importante è eh, il discorso di salvare eventuali traduzioni multiple. No? Allora, questa è la funzionalità che ti serve. Poi, che tu lo faccia con AdWord, o la faccia in un altro modo perché non hai seguito la traccia è assolutamente equivalente, l'importante è che ti permetta di salvare le traduzioni multiple. Eh, ok, c'è una domanda di Valeria che dice che cosa si intende come classe Java Bean. Eh, allora, esiste una, una, uno standard che si chiama proprio Java Beans specificato dalla da, da, da documentazione ufficiale di Java che dà tutta una serie di regole con la quale creare eh, delle classi Java ma per noi diciamo, le usiamo in modo più eh, in modo più semplice in modo più semplificato, cioè non implementiamo tutte le regole che sono richieste e, e di fatto a volte ci scappa ancora la definizione Java Bing eh, perché era un tipo di oggetti che poteva essere usati all'interno di un framework Java Enterprise ma qui stiamo parlando del passato, però il nome è un pochino rimasto, eh, è quello che eh, a volte chiamiamo anche Poggio, cioè plain old java object, cioè un semplice oggetto java. Un java beam per noi è un oggetto che abbia come funzionalità eh, principale quella di contenere dei dati. quindi un oggetto che ha delle property private uno più dati privati, tutti i metodi get x e set x per tutte le property col nome giusto che ha definiti i metodi equals e hashCode definiti che se necessario, se è ordinabile, a definisce il compare, quindi implementa comparable. Quindi è un oggetto fatto bene e, diciamo così, se è opportuno, ma opzionale, implementa toString cioè implementa tutti i metodi di gestione che ci si aspetta da un oggetto eh, definiti vabbè, ovviamente coerenti quando abbiamo parlato di tabelle di hash abbiamo visto con importanza no, che ha la, la regola generale che se due elementi hanno sono equals devono avere hash code uguale se rompete questa regola non funziona più niente in java eh, e quindi implementa compare to in modo coerente con equals Eccetera, eccetera, se è opportuno eh, implementa toString, eccetera. Quindi per noi mh, è, è un oggetto che normalmente può avere dei metodi di validazione, ad esempio, validazione, può avere dei copy constructor o dei clone come abbiamo visto la volta scorsa, quindi sono i metodi diciamo, normali che ci aspettiamo che tutti gli oggetti debbano avere. Non c'è nessuna regola che dice che dobbiamo averli, non c'è scritto da nessuna parte nella specifica di Java che ogni property devo fare, che si chiama Pippo devo fare un metodo getPippo, ma è buona norma farlo. Cioè, un oggetto fatto bene, è un oggetto che ha queste caratteristiche, che segue queste convenzioni. Ehm... La specifica di JavaBings in realtà aggiungeva tutta una serie di altri dettagli in più sulla tracciabilità di queste chiamate, eccetera, che noi non, stiamo, non abbiamo interesse ad in implementare, però lo, la usiamo così in forma semplificata in questo modo. Quindi intendiamo un oggetto che abbia i metodi suggeriti, normalmente per le classi Java, per gli oggetti Java, e con i nomi corretti che sono quelli che normalmente già Eclipse ci genera da soli se gli chiediamo di generarlo automaticamente. Quindi vuol dire semplicemente questo. E la, la, la, la vera caratteristica di un, di un oggetto di questo genere è che non solo implementa i metodi suggeriti, ma solitamente non ha metodi di logica, logica applicativa. Cioè lui, poverino, contiene dei dati e è in grado di gestirsi questi dati. Però non fa operazioni, non fa calcoli, non fa algoritmi, eccetera, eccetera. Eh, questo è quello che lo distingue da, da altri oggetti. Cioè, tipicamente, no, Il model eh, ha degli algoritmi, gestisce dei dati, poi questi dati, come la classe voto che avevamo, eh, o la classe parola che avevate nell'esercizio 2, eh, sono classi che di per sé non fanno nulla hanno semplicemente dei metodi per la gestione dei dati stessi, magari li fanno il confronto, li validano, ehm, controllano che sia valido, eccetera, eccetera, eh, ma poi il, quella classe lì da sola non sa che cosa fa il programma, non ti dice nulla di cosa fa il programma. Viene usata da altri e saranno gli altri che, che ne so, la classe libretto tipicamente, ad esempio, nel nostro esempio, che usa quella classe dato, quel, quel JavaBin, quel Poggio, quell'oggetto Java e sa che cosa deve farci sa come deve mettere insieme, sa qual è la regola eccetera eccetera quindi ad esempio la validazione ci può stare nel costruttore che non costruisce un elemento o non lascia chiamare un setter se il voto è maggiore di 30 quindi questo fa parte della gestione del singolo dato ma poi a che cosa serve questo dato questa classe non lo sa, quindi sono diciamo così gli elementi più, eh, più semplici di un programma mm? ehm, okay. la... Domanda successiva mi parla del serializable. Per quanto riguarda invece il serializable, oppure che il costruttore debba essere vuoto? Eh, non Allora, lui dice che eh, se tu vai a vedere la specifica dei JavaBeans, il fatto che un JavaBeans debba essere serializable eh, è una, una specifica in più. Eh, a noi non serve. Il motivo per cui JavaBeans, da specifica Java, debbano implementare l'interfaccia serializable serializ serializ serializ uh, l'interfaccia serializable implements. Serializable eh, permette di serializzare un oggetto, quindi prendere l'oggetto e convertirlo in una stringa. Stringa in un formato binario, diciamo così, dipendente dalla, dalla, dalla, dalla virtual machine Java, che poi può essere deserializzato in seguito e ricostruire l'oggetto. È un po' come se voi prendete qualche cosa, lo mettete ibernato in frigorifero e poi dopo, dopo cent'anni anni lo tirate fuori e volete ricostruire il vostro gatto vivo eh, dopo che l'avete serializzato. Vivo nel senso che quell'oggetto nel momento in cui lo ricostituisco, lo deserializzo, eh, eh, non solo ho creato un nuovo oggetto, ma questo oggetto avrà esattamente le stesse proprietà di prima, gli stessi metodi di prima, lo stesso valore delle proprietà di prima, eccetera, eccetera. Il motivo per cui i Java Beans richiedevano questa proprietà per gli oggetti che venivano definiti era che erano pensati come oggetti che si potessero spostare da un server all'altro in un'architettura distribuita. Quindi tu hai degli oggetti che magari girano su un computer, poi quel computer per qualche motivo ha troppo carico, allora una parte di elaborazione la vuoi spostare su un altro computer, quindi devi spostare un oggetto da una macchina a un'altra. E Spostare un oggetto da una macchina all'altra un non si può, perché chiaramente gli indirizzi di memoria sono diversi e quindi il trucco che hanno trovato era quello di prendere l'oggetto e serializzarlo spostare la stringa dall'altra parte e deserializzarlo, quindi ricostituire eh, l'oggetto dall'altra parte eh, visto che noi non facciamo queste cose è inutile eh, diciamo così, dover eh, implementare anche questa interfaccia, questo requisito in più eh, non ci serve nulla poi in realtà era un'interfaccia che non aveva metodi per cui semplicemente ti impediva di avere alcuni tipi di dato che non fossero interamente serializzabili quindi questo qua non ci serve. Per questo vi dicevo, non seguiamo esattamente la specifica Java Bean, perché non ci serve. L'altra richiesta è quella di avere costruttore nullo, vuoto void, senza parametri. Anche questo era perché eh, nel momento in cui tu hai degli oggetti che sono gestiti da un framework, che li prende, li sposta, li crea, li distrugge, questo framework deve avere la possibilità di creare un oggetto senza sapere come, senza avere i parametri e quindi ti obbligavano ad avere almeno un costruttore senza parametri. Poi potevi avere quello con i tuoi parametri, ma quello senza era obbligatorio. Anche a noi questo qua non ci serve perché le classi ce le creiamo quando ci servono, non le facciamo creare da un framework di creazione. Quindi il costruttore senza parametri lo mettiamo se ci serve, se è utile per noi, altrimenti avremmo un costruttore con parametri che ci garantisci di avere un oggetto già inizializzato e non un oggetto creato ma non ancora inizializzato, che è sempre una situazione un pochino brutta, ambigua, che può creare dei null pointer exception nel programma. Quindi queste parti qua, della specifica Java Bing, non le seguiamo perché non ci servono. Federica mi chiede, nel caso in cui dovessimo ordinare valori di tipo double, nell'implementazione di compare dovremmo mettere anche degli if per evitare arrotondamenti errati. Usare una Function, una classe anonima, diventerebbe pesante, quindi è meglio creare una classe a parte. Allora, qui sono in realtà sono due domande in una. La prima non ho proprio capito perché tu dovresti mettere degli if per evitare degli arrotondamenti errati. Cioè dei double li confronti facendo una sottrazione. Ordinare, per ordinare gli elementi ti interessa solamente il maggiore o il minore. Quindi il discorso degli arrotondamenti, onestamente non lo capisco quindi se magari me lo vuoi chiarire eh, però l'altra la, parte della domanda invece dici guarda che io però a volte se uso una lambda o se uso una funzione anonima questa diventa troppo lunga quindi il codice diventa complicato eh, posso fare una classe a parte certo, certo io vi ho detto che sono varie possibilità usate quella che preferite eh. so che un pochino vi sembra strano questa frase che vi continuo a dire usate la soluzione che preferite eh, ma eh, qui siamo in un corso in cui cominciamo a fare effettivamente progettazione non a seguire delle regole eh, definite, quindi l'importante è che voi conosciate gli strumenti possibili eh, e poi eh, scegliete quale strumento va meglio per voi in realtà esiste ancora un quarto strumento che non vi ho fatto vedere prima me lo fai venire in mente adesso c'è la possibilità di creare una classe quindi tu stai dicendo eh, dove siamo Stai dicendo, ma se qua dentro anziché un'istruzione sola ne avessi 5 o 6 righe, poi veramente eh, concordo assolutamente con te: non si capisce più nulla nel codice perché non sai più se sei dentro l'oggetto, se sei dentro il comparatore, se sei dentro il metodo, eccetera, eccetera. Però una classe esterna non la voglio fare, eh, e quindi quello che potrei fare è una classe annidata. Quindi potrei fare una classe privata all'interno della definizione di classe libretto. Posso definire una nuova classe privata quindi può essere vista solamente dall'interno di libretto class e compara per voto confronta per voto per voto implements ovviamente comparable comparator di voto Questa ovviamente implementerà i metodi che devono e quindi il metodo compare e quindi ritornerà o2.getVoto meno o1.getVoto e quindi esattamente come questa, quella esterna, solo che è una classe interna annidata, in questo caso si chiama nested class, classe annidata all'interno di un'altra. In questo caso è una classe anidata privata, Nested private class. Non è anonima perché ha un nome, ma, ma questo nome è solamente accessibile da dentro il libretto. Quindi questa classe si chiama libretto.confronta per voto. Infatti guardate il nome di questo metodo che viene scritto qua, se riesco a farlo stare, fermo. Lo chiama libretto model libretto.confronta per voto. Libretto punto confronto per voto, quindi questo confronto per voto è dentro libretto, in un certo senso, e quindi posso usare questa. Quindi in questo modo ho creato una classe vera, ma non l'ho resa visibile a tutti, l'ho solo resa, diciamo così, privata a questa classe, ovviamente qua dentro la posso usare tranquillamente. Io mi perdo sempre il punto che avevo fatto questi sort, eccoli qua. Quindi potrebbe essere un comparator. definito con l'estate function, nested class e quindi a dis.voti.sort di new eh, confronta per voto che è la classe interna, mm? quindi questa è l'altra soluzione possibile, quattro soluzioni tutte equivalenti da per ciò che ci serve scegliete quella che ritenete più comoda in cui vi trovate meglio in cui siete sicuri di non sbagliare eccetera eccetera ehm, ecco, leggo il chiarimento che mi hai fatto sul caso del double eh, dovrò mettere perché il return deve essere un intero facendo il cast verrebbero rotondati a zero ho capito ehm, hai ragione, hai ragione, in questo caso devi fare, tre if, devi fare tre if, oppure no, oppure no, perché tu stai dicendo, spieghiamolo anche a tutti, tu stai dicendo, se io come comparatore compare to, quindi public int compare to di double other, Facessi uh, return uh, other meno uh, this, in questo caso vabbè, non è un double, uh, double object. Chiamiamolo, facciamo finta che sia un vuoto, ok? Voto V e direi other.getDouble, supponiamo, meno this.getDouble che sarebbe fare la sottrazione, eh, come dici tu, giustamente non funziona. Non funziona perché eh, se io eh, 3.67 meno 1.17, 17 mi dà un valore che è maggiore di 0, giustamente. Però se fosse 3,67 meno 3 50 5 50 eh, il, eh, ovviamente è maggiore di 0 però quando faccio il return che deve essere un intero e quindi questo non lo posso sostituire dovrò mettere esplicitamente un cast oppure se non lo metto esplicitamente me lo fa lui me lo forza lui eh, in realtà questa sottrazione che fa eh, che fa 0. quanto fa 17 quando la traduco in intero Diventa 0.0 e questo non è più eh, uguale a 0 non è maggiore di 0 quindi questo è il problema che giustamente hai evidenziato. E allora dice: Beh, io non posso farlo, allora devo dividere tra casi. Dovrò dividere, eh, questo non lo posso fare. Quindi dovrò dire se adder.getDouble è maggiore di this.getDouble. Ritorno a 1, else if è minore, ritorno a meno 1, quindi if questa cosa qua è minore, ritorno a meno 1, else ritorno a 0. Ok? E questa è una soluzione corretta. Io però faccio un passo in più e mi chiedo, ma sarò mica il primo al mondo ad aver avuto questo problema? Cioè, Non è che magari nella libreria Java c'è già qualcosa che internamente deve confrontare dei double. È certo che c'è, la classe double. La classe double con la D maiuscola. Quindi in questo caso eh, io quello che farei è semplicemente di dire beh qualcuno questo problema l'ha risolto deleghiamo chi l'ha già risolto adder.getDouble lo trasformo in, in new double una un oggetto. se per caso eh, punto comperto this punto, no scusate this this.getDouble comperto Quindi dico, allora, nel caso in cui il metodo getDouble mi restituisca un double con la d minuscola, quindi un numero primitivo, da double, ritorna un double con la d minuscola, allora devo prendere questo numero che è un numero primitivo, creare un oggetto double, che ovviamente lo, lo, lo incapsula, eh, lo contiene, e questo, essendo un oggetto, avrà un compareTo. E quindi chiamo il compareTo, delego la classe double, fai tu il lavoro. Se per caso il metodo getDouble ritornasse già una classe double con la D maiuscola, quindi l'oggetto e non il dato primitivo, allora questo si semplifica ancora, perché non devo neppure creare un nuovo oggetto double, perché già ce l'ho. Quindi this.getDouble, che è un oggetto double con la D maiuscola, eh, ha già il metodo compareTo. È vero che questo è giusto, è vero che questo risolve questo problema, ma è più comodo riusare qualche cosa che già c'è, qualche cosa che è già fatto. Poi come il, chi ha implementato la classe double, ha implementato il suo compare2, sono fatti i suoi, ma di sicuro funziona. E quindi in questo caso sono ritornato ad avere una riga sola. E quindi il tuo problema originario di avere troppe righe in questo caso non si pone. Non siamo sempre fortunati così, eh, di trovare esattamente già la funzione che ci serve. Però iniziamo a ragionare così. Qualcun altro nella libreria, da qualche parte, ci sarà già qualche cosa a cui posso fare riferimento? E quindi costruisco su questo, oppure devo scrivere tutto a codice? Questo è un po' lo, lo sforzo che sto facendo in questo corso, è quello di farvi, eh, obbligarvi diciamo così, a farvi queste domande. Ok. Altri dubbi? Altre richieste? Commenti liberi? Difficoltà? Fame? Visto che si avvicina l'una... Allora a questo punto se mancano, se non c'è mancanza diciamo così, di, di richieste, di, eh, di chiarimento, eh, vi ricordo semplicemente il laboratorio di domani, il laboratorio 3, che si svolgerà con le modalità delle volte scorse, mi pare che la modalità di assistenza online e la pubblicazione delle FAC credo che sia andata abbastanza bene. Eh, se, se avete dei commenti ovviamente sentitevi liberi di farli vi vedo un po' timidi su Telegram abbiamo creato il gruppo, poi in realtà lo usate poco sì, ci sono alcune domande specifiche che sono sempre le benvenute però eh, siate, siate più liberi nello scrivere ciò che, ciò che pensate anche non, non è un problema, ecco. da questo punto di vista stiamo cercando di tenerci a contatto eh, quella che è la domandina che normalmente ho il dubbio, la curiosità o la richiesta che arriva nei 5 minuti alla fine della lezione, e facciamola, facciamola tranquillamente online, non c'è nessun problema, no? se vi sentite. Per il resto, appunto, come dicevo, non ci sono ulteriori domande, quindi ci possiamo eh, dare appuntamento per la settimana prossima, eh, sempre con questa modalità, nel frattempo ovviamente arriveranno anche le lezioni video, della settimana prossima dove cominceremo a lavorare con i database, quindi finora abbiamo preso un minimo di dimestichezza con le interfacce grafiche, e un, abbiamo irrobustito un pochino la, la, la, la ginnicità nell'uso delle collection, adesso cominciamo a, però siamo molto limitati dal fatto che i nostri programmi nel momento in cui finisce il programma perdiamo i dati, quindi gli unici dati su cui il programma può lavorare sono solamente quei quattro dati che abbiamo inserito noi a mano. No? e quindi per riuscire a, a superare questo limite eh, ovviamente dovremmo riuscire a, a salvare questi dati in un database oppure far sì che il programma lavori su dati salvati in un database e quindi siano anche più eh, numerosi, eh, anche dal punto di vista quantitativo. Quindi eh, in previsione delle prossime lezioni, se già non l'avete fatto, mi raccomando di installare tutta la parte legata a MariaDB eh, oppure MySQL che è compresa anche dentro XAMP, quindi se per caso per il corso di, di reti di calcolatori e eh, applicazioni web avete già installato XAMP può già essere sufficiente e poi ehm, un'interfaccia un grafica per accedere al database che può essere appunto ID SQL per chi lavora sotto Windows o SQL Pro per chi lavora sotto Mac, in modo che eh, con, quando vedremo i prossimi esercizi siate già pronti con, con il software installato per oggi direi possiamo salutarci, possiamo chiudere qui. Grazie a tutti e ci vediamo la settimana prossima. interrompi la registrazione